Perché lei non ha mai insegnato il catechismo ai bambini? Perché certo. nella sua parrocchia non ha mai fatto il catechismo? Certo! Perché nel, ma nella scuola neonati, materna... Ma ai neonati, padre? Ma qui lei, è, lei con questa esegesi... Lei, la, lei la insegna il catechismo ai neonati? Lei con questa esegesi esclude gli infantes, i bambini, nella loro totalità. Anche quelli che sono già in grado di recepire...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 più chiaro di così il padre, no, non c'è nemmeno il sole di mezzogiorno. Le pratiche religiose senza una base biblica introdotte nella chiesa attraverso i secoli costituiscono un retaggio di tradizioni e credenze popolari che sopravvivono sull'ignoranza delle sacre scritture. La storia ricorda come nella misura in cui la parola di Dio veniva ignorata saltavano al suo posto le invenzioni più fantasiose e devastanti. Nel 270 si costruiscono altari e si accendono ceri nel culto. Nel 370 Basilio di Cesarea introduce il culto dei Santi, si inizia a pregare per i morti. Nel 401 viene istituita dai Vescovi la Cresima. Nel 538 il Vescovo di Roma si attribuisce il titolo di Papa nel 590 con Gregorio il Grande si diffonde l'idea del purgatorio nel 609 Bonifacio IV invoca il culto di Maria Vergine e dei Santi Angeli nel 758 si ritrovano tra i monaci di Oriente le prime tracce della confessione auricolare nel 787 il concilio di Nicea stabilisce il culto delle immagini, della croce e delle reliquie. Sorvolando su altre poco nobili invenzioni della Chiesa Romana, giungiamo nel 1076, quando Papa Gregorio VII, in un delirio di potenza, osa affermare l'infallibilità della Chiesa. Seguì nel 1095 Papa Urbano II, inventandosi il diabolico meccanismo delle indulgenze, campione di un'incredibile devastazione della fede. Nel 1184 il concilio di Verona diede l'avvio all'Inquisizione, un incomprensibile e infernale fenomeno di crudeltà o omicida che ancora oggi desta viva apprensione.